Prima di cominciare, un paio di note di servizio. Prima di tutto ho aperto un secondo canale su YouTube, si intitola Oltre la nutrizione. Vi metto il link in descrizione. Eh, userò questo secondo canale in maniera più personale, anche più spontanea diciamo. Eh, I temi non saranno legati all'alimentazione ma saranno vari di volta in volta. Ovviamente è probabile, essendo io biologo, che eh, parlerò di biologia, ma non escludo ovviamente che ci saranno video sul Nordic Walking, sull'attualità o comunque qualsiasi cosa mi venga in mente. È un canale un po' per conoscerci un po' meglio al di là del mio ruolo professionale, diciamo. Seconda nota, ho ricominciato a fare visite online. Sul mio sito potete trovare un modulo da compilare per poter richiedere un appuntamento online e anche in questo caso ovviamente vi metto il link in descrizione. Non so quanto durerà sinceramente eh, questa possibilità probabilmente almeno finché durerà l'emergenza coronavirus per il momento eh, sappiate che c'è anche questa possibilità ora veniamo a noi la menopausa è un momento molto delicato nella vita di una donna i livelli ormonali cambiano e questo comporta spesso eh, dei problemi anche fisici più o meno evidenti la ricerca ci dice che l'alimentazione è importante per poter controllare questa fase della vita e poterla vivere al meglio. Oggi, in particolare, vorrei parlare di un paio di ricerche, una del 2018 e una del 2019, eh, che mettono in risalto l'importanza del non trascurare la dieta. Il primo studio è una buona notizia per chi segue una dieta vegana. I ricercatori hanno fatto un sondaggio eh, tra donne in menopausa o perimenopausa. Sono andati a valutare le differenze nei sintomi eh, tra chi seguiva una dieta vegetariana, una dieta vegana o una dieta ogni ora e, oltre alla dieta ovviamente si sono valutati anche altri fattori come per esempio l'esercizio fisico oppure l'abitudine al fumo per normalizzare il tutto e, mm, i risultati sono stati molto interessanti le, diete, le persone che seguivano diete vegane, quindi che non mangiavano latte e latticini avevano sintomi della menopausa molto più lievi Altro dato interessante: un fattore che permetteva di avere ehm, una comparsa di sintomi molto meno marcata era l'abitudine al consumo della soia. I ricercatori ci tengono a specificare, ovviamente, che non sono che risultati preliminari questi, quindi non possono essere presi alla lettera. Eh, però sono molto interessanti, soprattutto se li mettiamo a confronto con i risultati del secondo studio di cui parliamo oggi, che ricordo, è stato pubblicato. Eh, un anno dopo rispetto allo studio di cui abbiamo appena parlato. In questo studio, eh, in questo secondo studio, i ricercatori hanno classificato l'alimentazione eh, delle donne in tre gruppi, mh, a seconda delle loro abitudini. Eh, hanno preso un gruppo di eh, donne che seguivano una dieta ad alto contenuto di frutta e verdura, un gruppo di donne che facevano largo uso di grassi liquidi, dolci, e dessert in generale e un altro gruppo invece che facevano largo uso di alimenti con grassi solidi eh, abbondanti e merendine. I risultati sembrano coerenti con quanto detto prima. Le donne che facevano largo uso di ehm, frutta e verdura avevano sintomi più lievi mentre negli altri casi avevano sintomi, sintomi molto più accentuati. In definitiva credo che sia importante sottolineare come gli alimenti che vengono più usati per sopportare problemi fisici o psicologici, cosiddetti comfort food, di cui abbiamo già parlato in un video scorso, siano poi quelli che in realtà peggiorano la situazione e che andrebbero quindi eliminati o almeno fortemente ridotti. In conclusione, posso solo suggerire di seguire una dieta quanto più possibile genuina e vegetale per poter arrivare al meglio a questo stadio importantissimo della vita. Non c'è bisogno ovviamente di diventare vegane, semplicemente basta ricordarsi di cosa ci fa bene e di abbondare con i prodotti della terra, tutto qui. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivetemi pure qui sotto, io rispondo senza problemi. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e magari date anche un'occhiata al mio secondo canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!